Benvenuti, sono Maurizio Poli, eccoci qui a una nuova puntata, benvenuti nel nostro Tempio, come la luna nel pozzo, ma non finisco mai la frase perché la finirà il mio soc. Io sono Sensei Maurizio Poli, coordinatore nazionale dell'Associazione Scuole Giugizio Arte e Cultura, un'altra trasmissione con le palestre chiuse, ma noi siamo qua a portare il nostro contributo, a tenere viva la fiamma, a tenere vivo l'interesse per le, lo sport. Per le arti marziali in particolare e per il jiu jitsu in particolare, in modo per tenere alta la fiaccola per tenere illuminata la via, per tenere illuminata la strada. Non sono solo come al solito, eccoci qua. Saluto subito il mio presidente. Buonasera. Buonasera, Buonasera Presidente se sei. il mio soc, Buonasera, Buonasera soc. a tutti, amici telespettatori. Vedete sempre nelle arti marziali c'è sempre un, un, un segno di rispetto del grado, della tradizione e del ruolo. Il mio inchino che viene fatto è per ricordare il ruolo del tatami. Qua è come se fossimo sul tatami. Questa area qui di rispetto, qui valgono i ruoli, valgono i gradi, valgono il, il, il dovere e il, e il piacere di praticare le arti marziali. Ma partiamo con la, partiamo con con la, la sigla nostra certo, come la luna nel pozzo l'occhio la vede ma la mano non l'afferra eh, eh. che... è, è da un po' che diciamo questa frase qui cosa significa maestro? <ride> l'ha inventata cioè, lui cosa significa maestro? Così, così come eh, ci spiegherà la nostra Sian Settimo Dan sì, è vero. Ricordiamo, una donna nel mondo maschilista delle arti marziali Settimo Dan Shian. Eh, che cosa vuol dire come la luna nel fiume, l'occhio la vede la mano non l'afferra? Proprio l'essenza del Jiu -jitsu. Siete convinti di incontrare un anziano, una donna o un ragazzo e sottometterlo con la vostra volontà negativa e vi ritrovate a non riuscire ad afferrarlo. Ma non solo a sottometterlo, neanche ad afferrarlo. Riuscite a vederlo un attimo e poi come insegnavano i in ninja nei telefilm o nei film, Uff, te lo trovi alle spalle che ti bussa. Ciao ragazzi, non è il caso. Siamo in diretta sul canale 231 di Well TV, streaming www.weltv.eu, sulla pagina della Buscido Palestre, in streaming anche sulla pagina di Well TV. Ringraziamo la regia Giusto. che ci inquadra. Dobbiamo fare i complimenti a GSB, che Giacomo Sparta e Cobertoletti è stato insignito della stella d'oro del Coni. Quindi maestro, grande prestigio, grande, complimenti, grande complimenti, complimenti. tanti anni di lavoro, super meritata. Ma no, questa puntata è dedicata, perché mercoledì 25 maestra, sì. è la è, um, una giornata, una giornata una mondiale contro la violenza sulle donne. Quindi noi anticipiamo, giornata. la prima puntata ce l'abbiamo sì, adesso, sì, sì. anticipiamo oggi perché vogliamo ricordare, fare il punto della situazione, sì. eccetera, avremo... Un ospite di prestigio che ci raggiungerà in, in, in remoto è la Presidente delle pari opportunità, della, di parità, scusate, professoressa avvocato Nini Ferrari, che ci raggiungerà perché ha altri impegni istituzionali e professionali, però la ringrazio in anticipo perché ci raggiungerà verso tra una decina di minuti per portare il cosa succede sul territorio di Brescia e Provincia su questa piaga della violenza sulle, sulle donne e questa situazione reale che si sta vivendo, lo leggiamo sui giornali, lo, leggiamo, lo sentiamo nei telegiornali, anche questa pandemia non ha aiutato questa situazione dal punto di vista psicologico, Assolutamente. maestra? Assolutamente. Quindi sfruttiamo questi nostri dieci minuti per dire alla nostra tigre qui rappresentata dalla nostra cyan, il drago e la tigre sono il nostro simbolo fondamentale e sfruttiamo questa sua esperienza nel mondo marziale chiedendole alcune cose che ne dici maestro? certo, siccome è già una domanda è, dice, visto che è la giornata mondiale sulla violenza sulle donne eh, qual è il tuo pensiero in merito maestra? io devo dire che sono costernata del fatto che vi sia la necessità di celebrare questa giornata ad essere sinceri perché la donna ancora oggi, siamo nel 2020, si trova ad essere discriminata nel mondo del lavoro, nella, nel quotidiano, in famiglia, quindi nella nostra realtà. E, onestamente non capisco neanche la motivazione, quindi la donna cosa fa? Per dimostrare quello che un uomo, la metà di quello che un uomo deve fare, la donna ha bisogno del doppio, Deve sprecare tante energie per poter dimostrare quello che un uomo riesce a dimostrare con molto meno. E lo dimostrano le, mm. le pari opportunità, questa è una cosa che mi fa veramente venire i brividi. Le famose quote rosa. Le quote rosa. Io mi chiedo, ma per quale motivo bisogna obbligare determinate istituzioni ad avere le quote rosa? Cioè, quindi noi dobbiamo vivere, la nostra società dovrebbe essere basata sui meriti, non di certo sull'obbligo di assumere donne, per, per dei lavori e comunque qua si entra in un mondo veramente talmente, talmente vasto che non voglio addentrarmi più di tanto. Quindi cosa voglio dire? Che mi piacerebbe vivere in un mondo dove è la meritocrazia che porta avanti la società, però non è così, quindi mercoledì saremo qui a, feste... a celebrare questa giornata mondiale, mondiale contro la violenza. Ci stupiamo a volte, ma una donna è diventata... Rettore della Sapienza di Roma Ma una donna è diventata Guida quell'azienda multimilionaria Potrei fare renti Lasciamo anche perdere potrei... le battute di basso livello Chiaramente legate al fatto Che una donna può avere successo Per le qualità, per la propria bravura Per la propria intelligenza P Purtroppo maestra Aspetto anche così eh, retrogrado. Faccio sempre questo esempio Faccio sempre questo esempio Che sono su una varella Sono arrivato al pronto soccorso e mi si presenta davanti a me il chirurgo, che in questo caso è lei e il suo vice. A me sono... E, e mi dicono, guarda che la maestra Lia ti salva perché è bravissima. A me non interessa se il suo gusto sessuale, non mi interessa se il maestro è, ha dei gusti sessuali diversi dei miei. L'importante è che sia bravo e che mi possa salvare la vita. Lo stesso se lo cloniamo nella vita quotidiana, in quello che facciamo... A me interessa i meriti della persona, mi interessa le capacità, io mi sono allenato con Xi'an, ho avuto l'onore di in qualche, in qualche stage, vero so che, ecco che tu tieni questi stage e pretendi di poter cambiare le persone e mi sono allenato con lei trovando soddisfazione. E avendo fisicità come si può vedere un pelino diverso. un pelino diversa, <ride> quell'attimo. Com'è stato maestra allenarsi? Come è stato? Ah, per me è stata come sempre ogni volta che salgo sul tatami vengo arricchita dall'esperienza dall che provo in quel momento, quindi in questo caso lavorare con te che è, si vede hai una fisicità diversa dalla mia per me ha portato un'ulteriore un, un goccia nel mio bagaglio. E dice tu Maurizio cos'è che hai imparato? Ho imparato? Che una donna, nonostante la mia vivicità, con la tecnica e con la capacità e la velocità, come diceva eh, prima il nostro Soche, può metterti in difficoltà e salvarsi e portarsi via da situazioni eh sì, sgradevoli. Decisamente. Però so eh. che sei impegnata su questo fronte, ma quali sono le iniziative che porti avanti, maestra? Allora, a parte eh, il lottare... Ne Nell'arco degli anni il lottare per trovare i miei spazi, non, non parlo solo delle arti marziali, ma nel mondo lavorativo, quindi la mia azienda, portare avanti. Qual è la, la tua azienda, scusa, maestra? La mia azienda è la LR. Dov'è? A Brescia, in via Sondro 16. 16, no, 14. Apri una porta e vado in palestra, quindi la, la nostra vita, è, diciamo che, che gira intorno a questo stabile. E quindi creare e portare, portare avanti anche nei momenti di crisi la nostra azienda, il, il sogno anche della palestra, quindi nel 2000 è nata eh, questa idea, ci siamo riuniti, abbiamo deciso di aprire questo dojo, la Bushido Palestre, Bushido Palestre perché l'idea era non, non di avere solo una palestra, ma altre strutture appunto come anche le, a Piacenza e in provincia di Piacenza, e quindi da lì è nata questa idea, abbiamo creato il nostro, il nostro dojo questo è diciamo a livello personale ma cosa fondamentale, invece che io cerco di dare in base alla mia esperienza, quindi di comunicare di trasmettere alle donne che, che vogliono imparare è la difesa personale, quindi è un progetto al quale io credo molto, da anni comunque lo, lo sviluppo utilizzando quello che per me è la vita quindi sono le tecniche di jiu jitsu su queste tecniche mh, immediate, veloci, eh, cerchiamo di insegnare alle, alle nostre ragazze come difenderci. Ma non solamente utilizzando le leve, noi lavoriamo sulle leve articolari, le, cerchiamo di, mh, di provocare comunque dolore utilizzando i punti dolorosi che non sono i classici, i soliti che chiaramente conosciamo tutti, quindi il colpire i genitali va benissimo come utilizzare il nostro corpo per portare la, la, il massimo diciamo, dolore possibile. Quindi lavoriamo sui punti dolorosi e sulle leve articolari, Cosa che però non ci fermiamo lì. Maesta ti devo fermare un secondo? Sì. Salutiamo sì. la nostra ospite che la regia sta collegando. così. La. La, portiamo, la salutiamo, la, bene, salutiamo bene. la portiamo con noi, scusami maestra che ti ho interrotto, eccola, eccola qua, qua. Buonasera. Buonasera. buonasera, benvenuta, benvenuta, grazie, Come grazie dell'invito, sta? sta bene Presidente, tutto bene? Sì, sì, sì, sì, sì. Ma... per ora tutto, tutto a posto, che ha un buon risultato in questo mi periodo. Mi ha detto che bella persona, sorride sempre in fotografia, <ride> ha detto, <ride> mi hanno detto così, <ride> di dirle questo, lo so che non è molto... <ride> Però lei è una bella persona, sorride e già, e già il sorriso porta, porta distensione in un argomento grazie. molto delicato. Molto delicato. Sì. Finiamo sì. il discorso con la nostra Presidente, poi vengo da lei. Lei ci segua un attimo, arrivo mi subito, benvenuta. E mi benvenuta, grazie che è qua con noi. Grazie. Quindi dicevamo... Che noi non utilizziamo, cioè noi cerchiamo anche di aiutare le nostre donne uh, con l'approccio psicologico, in effetti esatto. io personalmente mh, seguo corsi per riuscire a dare uh, a queste persone che eh, giustamente vogliono imparare a difendersi anche come approcciarsi, cosa dire, cosa fare, cosa non fare perché è fondamentale anche quello e quindi l'aspetto psicologico è veramente una parte integrante di quelli che sono i nostri corsi. Personalmente preferisco insegnare nei corsi, cioè, io in quanto donna, perché io ritengo che una donna abbia la sensibilità e la capacità di, empatica di, di trovare un equilibrio diciamo, con, queste, con queste ragazze che, posso, che partono veramente da ragazze molto giovani fino a donne di una certa età quindi secondo me è importante avere anche una certa sensibilità in quanto alcune di queste hanno subito veramente violenze quindi tante vengono per prevenire ed è la cosa migliore da fare ma purtroppo alcune si trovano in questa situazione perché ci sono passate ed è una cosa veramente delicata purtroppo abbiamo vissuto assieme abbiamo, maestra, vissuto. abbiamo vissuto assieme situazioni in cui l'aggressore ero io o ero un altro maestro nella fisicità dell'azione, dell dell'aggressione ah, ok. Ho visto sgorgare delle lacrime, ma no, non per il dolore, proprio perché hanno rivissuto quel momento sgradevole, esatto. giusto maestra? Esatto, quindi un'altra cosa importante, di solito io sono circondata da, da persone capaci, anche loro che seguono dei corsi come voi seguite insieme a me determinati corsi e con una fisicità diversa. Quindi è giusto, cioè io faccio vedere quello che posso fare, quindi quello che io nell'arco degli anni ho imparato. Quindi noi io abbiamo estrapolato queste tecniche per, per dare appunto una mano. Ed è giusto che una volta provino con me, perché così lo provano sulle proprie, sulla propria pelle, ma provino con il maestro Maurizio che è un attimino, diciamo, un pochino più in carne di me, quell'attimo, sì, quell con il nostro So, che quindi che anche lui ha una, un approccio differente, perché ognuno di noi ha un approccio differente, e quindi man mano che si portano avanti i corsi, man mano che le lezioni passano, quindi si trovano ad, essere, ad avere un'aggressività, appunto da parte, dei nostri, che, da parte dei, dei nostri aiutanti, un attimino più tosta. Ma Maestro io ricordo, ricordo per farla breve, eh, eh, allora, i corsi che tu tieni di difesa personale femminile molto spesso sono gratuiti. Ma ri ricordo di un, di un caro amico, un amico alto due metri, peserà 140 kg, che insisteva sul fatto che una donna non può mettere a tappeto un uomo se questo è malintenzionato nei suoi confronti. Mm. Le tecniche esplosive che il maestro Maurizio e la maestra Lia propongono e portano nei loro corsi di difesa personale femminili hanno dato esito. Abbiamo invitato questo caro amico durante un corso di difesa femminile e gli abbiamo chiesto di salire e provare a fare un'aggressione di sua libera scelta con Shian, che si confondeva con le altre ragazze. Credetemi, la risposta immediata è stata quella di vedere l'uomo al terreno ansimato e non riusciva più neanche a respirare. Questo voglio dire alle ragazze che si approcciano magari con diffidenza al corso di difesa personale femminile. Non pensate in tre lezioni di diventare delle piccole eh, samurai, ma negli anni con la costanza riuscirete a trovare un equilibrio ed alcune tecniche, non ne servono 200.000 alcune tecniche che possono veramente aiutarvi ad uscire da questo dovesse mai capitare tunnel scuro, buio è una luce sapersi difendere, saper muovere il proprio corpo per difesa, come difesa personale ora allora torniamo, vi interrompo un attimo torneremo da, da Sian con le altre domande certo. che abbiamo facciamo la regia intervenire la nostra ospite la professoressa, qua. eccola qua Volevo da lei un, un aiuto, capire dal suo osservatorio privilegiato la violenza sulle donne, cioè lo stato dell'arte qua dove viviamo, Brescia, provincia, che cosa c'è sul territorio, cosa, cosa succede? Allora, sul territorio purtroppo eh, in Lombardia e a Brescia la percentuale di eh, violenza e di impatto eh, violento sulle donne è esattamente della media nazionale. E quindi noi ci ritroviamo ad avere tendenzialmente un 30% di donne che dichiarano che nell'arco della vita hanno subito, eh, hanno subito violenza. La, la violenza peraltro è intesa sia come violenza e deve essere intesa sia come violenza fisica e quindi che eh, impatta evidentemente sul, sul fisico eh, di, una, di, una, di una donna sul corpo eh, e, ma anche una violenza psicologica ed una violenza economica che spesso... È legata a delle assimetrie di potere che si manifestano nel, nel ruolo familiare perché ecco altra cosa eh, difficile da ammettere ma è così la percentuale più elevata di violenza si misura in famiglia è una violenza domestica eh, che si svolge fra le mura di casa e quindi questo rende i numeri eh, delle, delle denunce, i numeri che noi abbiamo statisticamente, dei numeri che sono alterati, eh, perché sono, sono poco trasparenti, perché vi è, eh, come dire, un grande, ancora si immagina che ci sia un grande sommerso che eh, è legato al fatto che le donne non denunciano le violenze che subiscono in famiglia perché sono eh, legate al contesto familiare all'uomo che pure li maltratta ma che molto spesso è il marito perché ci sono i figli perché c'è un contesto familiare eh, contro il quale trovano difficile ribellarsi. Però, eh, un dato positivo sotto questo profilo è che eh, pur nell'incremento eh, del, dei, dei casi di, di violenza che ci sono stati negli ultimi anni, perché purtroppo è un trend sempre in aumento, eh, i dati vanno letti in un certo modo, nel senso eh, alcuni dicono che sì, è un trend in aumento perché aumentano le violenze, Altri invece più ottimisti e io spero di essere in questi lo sono caratterialmente eh, ritengono che alla fine i numeri in assoluto sono sempre quelli ma aumentano quelli che emergono dal silenzio, dalla paura, dal terrore e quindi sembra che aumentino i numeri di violenza in verità è possibile che aumentino soltanto le denunce quindi ciò che li rende, li rende evidenti. E questa è un altro, una lettura che si può dare inoltre a questo è il fatto che le donne eh, abbiano più fiducia nelle istituzioni e quindi che anche le politiche portate avanti dalla regione, dal, dal governo eh, negli ultimi anni eh, siano politiche che qualche risultato iniziano a dare. Grazie per questa sì. impressionante fotografia, però il 30% è un dato certo. Ma il sommerso è molto di più, lo sappiamo, il sommerso purtroppo, come dice lei, professoressa, è il non detto, il non denunciato, il, la donna poi per i figli, come diceva lei, per proteggere i figli, per proteggere una situazione economica, subisce purtroppo violenze che sono accentuate anche dalla pandemia in questa situazione qua. È chiaro. Ah, le posso dare dei numeri sulla pandemia che sono incredibili. Allora eh, l'Istat ha condotto proprio un'analisi, eh, questa mattina eh, mi, mi sono un pochino occupata anche di questo, di raccogliere i dati Istat proprio del periodo da maggio a giugno 2020, periodo quindi dove abbiamo vissuto tutti il primo lockdown eh, con conseguenze importanti da un punto di vista psicologico, perché è stato per tutti, chi più chi meno, ma un'esperienza mai vissuta prima e quindi molto complessa, che ha costretto le persone a restare chiuse in casa eh, e che quindi ha anche alterato molto spesso i rapporti all'interno delle, delle famiglie, perché gli spazi... Eh, vissuti 24 ore su 24 eh, a volte appaiono stretti laddove invece in una vita eh, come dire eh, vissuta mh, anche con eh, uscite con ovviamente eh, attività eh, che ti portano fuori rende lo spazio meno, meno, comp meno compresso il numero delle chiamate, allora è stato attivato un, il 1522 che è il numero verde, una sorta di helpline, chiamiamola così, ehm, che in sede di pandemia ha eh, raggiunto, eh, ha avuto nel, nello stesso periodo rispetto all'anno precedente un, eh, un numero di chiamate sia telefoniche che chat più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, quindi c'è stato un più 119,6%, per cui le, le, le, le telefonate sono state, sono passate, scusate, da 6.956 chiamate, insomma quasi 7.000 chiamate l'anno precedente, nello stesso periodo sono state 15.300 quest'anno. Quindi eh, sono, sono più che raddoppiate, questo è un segnale eh, enorme. Inoltre, eh, nell'ambito di queste, di queste chiamate, ve ne sono state, eh, per buona parte, la maggior parte, sono state chiamate di aiuto, quindi dove eh, la, la donna che nell'83% dei casi è la vittima della violenza, quindi eh, nella media ci sono punte anche più alte. Ehm, ha fatto richieste di aiuto mentre solo nel 20% di queste 23% di queste chiamate erano ehm, richieste di informazioni legate ai servizi che vengono eh, erogati o dai centri antiviolenza o dalla, o dalla regione o da alcuni enti quindi domande di informazione che però anche queste danno un Significato eh, dell'idea eh, de, dell che sono... qualcosa in famiglia succede perché altrimenti uno non prende in mano il telefono per chiedere che servizi ci sono nel caso in cui sono, sono campanelli d'allarme veramente sono impressionanti. Sono dati Bravissimo. impressionanti che le persone non contano, però, qui lo diciamo subito in diretta. Il numero è 1522. Mi diceva esatto. 15, 22, quindi chi ci sta ascoltando chi rivedrà questa puntata la donna, la ragazza c'è questo numero può entrare in contatto con persone, psicologi persone che possono aiutarti se stai ascoltando questa trasmissione il messaggio che cerchiamo di lanciare è questi amori malati possono guarire ma dovete avere il coraggio di fare questa telefonata poi come diceva lei professoressa la la regione, la provincia, lo Stato stesso hanno messo a disposizione varie situazioni riescono a darvi una mano come cerchiamo di fare noi nel nostro piccolo con le nostre capacità dobbiamo avere e di invogliare queste persone in difficoltà magari leggere a cominciare a farci un'idea come le telefonate che diceva lei prima Però, questi amori malati che ci tengono legati senza avere bisogno di una corda però come dicevi tu so che portiamo a conoscenza la professoressa l'altra puntata abbiamo parlato sul tuo spunto sul tuo così, stimolo l'aspetto psicologico dei giovani in pandemia certo. tu però mi dicevi anche l'aspetto delle donne Maurizio attivati perché anche questo aspetto psicologico che sta riverbrando proprio su situazioni che magari erano borderline già prima Qui c'è stato un carico di denari che ha destabilizzato i rapporti, ha incrinato questa vicinanza, come diceva lei professoressa, eccolo qua, bravissima Bravissimo. la regia, eccolo qua in sovrappressione, complimenti alla regia, bravo, bravo, bravo, Bravissimo. eccolo qua il numero. Esatto, Quindi esatto. nel nostro piccolo, questa trasmissione non salverà il mondo, ma nel nostro piccolo, un piccolo mattoncino lo portiamo alla conoscenza concreta. Ma dice? io penso Maurizio peraltro che non siano eh, cose da poco questi, eh, questi impegni anche dal punto di vista sociale e questa campagna di sensibilizzazione che si cerca di fare ciascuno con i propri strumenti e le dico perché io eh, sono convinta che questa eh, forma di, di violenza eh, dipenda anche da un fattore culturale eh, il fatto che eh, vi siano questi stereotipi femminili, per cui eh, alle donne sono eh, legati alcuni lavori, altri invece non possono essersi, eh, le, le donne non, non possono avvicinarsi, eh, il fatto che eh, dipende tantissimo dalla, dal, dal costume, dalla. Eh, noi dobbiamo combattere eh, quella mentalità per cui si dice che se una ragazza giovane eh, decide di indossare un paio di jeans aderenti eh, voglio dire sia un, una provocazione al, alla violenza sessuale e che quindi il violentatore tutto sommato è stato provocato da questa, da, da questa persona Allora no, se ne noi dobbiamo so. abbattere con tutte le nostre energie questo modo di pensare noi maschi cerchiamo noi maestri di arti marziali nelle nostre palestre continuiamo ad insistere sul difendere la donna la donna dobbiamo inculcare in questo mondo maschile che la donna è ancora più avanti di noi quindi smettiamola di pensare alla donna come un essere inferiore anche Ragazzi. perché c'è questa insicurezza psicologica anche nell'era tecnologica adesso del maschio questo senso di inferiorità che viene manifestato, vede la donna che progredisce, vede la donna che porta avanti la famiglia vede la donna con capacità e questa insicurezza del maschio si riverbera sulla violenza perché è la cosa più rapida, la cosa più immediata fisicamente anche, ti impongo la mia volontà dal punto di vista fisico, poi psicologico, poi economico, come diceva lei, ma l'aspetto la, di dare un pugno, una sberla per, no, per fermarci qua, per fermarci qua, e quindi l'aspetto psicologico è molto importante. Nelle nostre palestre, nei nostri corsi, torno da te Presidente, sciana sì. anche. Oddio ho perso il microfono, ma l'aspetto psicologico, come sono strutturati questi corsi maestra? Come vengono strutturati questi corsi? Allora come dicevamo prima, quindi abbiamo uno spazio dedicato alle tecniche, quindi allo studio approfondito delle tecniche e lì lo studiamo proprio nei minimi particolari. Diceva giustamente, so che non devi imparare, non devi avere un bagaglio enorme, devi avere la possibilità di difenderti anche con lo stesso modo, con la stessa leva in svariate situazioni, quindi è fondamentale imparare la tecnica, imparare la parte psicologica, quindi cercare di destabilizzare l'aggressore psicologicamente, cosa dire, co cosa fare, cioè se non voglio entrare in ascensore perché la persona vicino a me non, non mi ispira fiducia, non mi piace, in ascensore non ci devo entrare, quindi come comportarmi e cosa è meglio fare in determinate situazioni. E anche durante l'aggressione non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, cioè dal momento che sono riuscita in qualche modo a staccarmi da questa situazione pericolosa, non devo far altro che scappare, non devo dimostrare, non devo far vedere che quindi, io ho imparato un cotè piuttosto che una chiusura. Quindi maestra, o oh maestro scusami, devo imparare ad osservare quello che c'è intorno a me, vivere sempre, il presente, i campanello d'allarme, sempre. sempre. anche perché ci sono ragazze, ci sono. Quello che insegniamo anche è che non è solo la violenza sessuale per strada, come chiaramente può succedere, ma una violenza psicologica che puoi trovare nel mondo del lavoro. Quindi io, quello che ti, ti insegniamo non è solamente cercare di fare del male in un modo esagerato, perché devi difenderti, devi venire fuori da una situazione veramente brutta, ma anche con piccoli movimenti come uscire dal capo che ti mette la mano sul sedere perché esistono anche queste cose con la scusa di farti prendere una cosa la mano sul seno, lo sfregamento insomma. bisogna essere in grado di eh, prevenire, evitare queste situazioni e mi premeva anche dire una cosa che noi spesso diciamo ragazze non si va mai all'ultimo appuntamento Parlavamo adesso di, questo, di questi rapporti malati, quindi lo spiegavi bene maestro. Non andate perché tantissime volte, quindi tanti omicidi succedono quando il ragazzo ti invita all'ultimo appuntamento e tu cosa fai? Eh, sì vado perché fondamentalmente mi fa pena, perché comunque glielo devo, perché comunque mi sta martellando psicologicamente e alla fine andiamo, chiariamo questa situazione… E spesso e volentieri da questa situazione non ne usciamo. Quindi piccole cose, piccole sono pulci nell'orecchio, cioè piccole informazioni che vi danno una mano per prevenire, perché la cosa migliore è sempre prevenire. Tornando dalla professoressa, grazie Sian, torniamo a te tra dopo. Professoressa, lei l'ha detto ben chiaro prima, se devo indossare un paio di jeans attillati perché quella sera ho voglia di metterli, o quel giorno, ho una gonna particolare, non deve essere un'entrata un libera per commenti, per situazioni sgradevoli. Una donna deve conoscere il proprio corpo, le proprie potenzialità anche del proprio corpo, usa ciò che sei, ma può esprimere la sua femminilità in tutti i modi, in qualsiasi situazione, Giusto, professoressa? Ci deve essere libertà di espressione, esattamente come noi, come la, come la società civile la, la, riconosce, la riconosce agli uomini, perché eh, io credo che eh, sia, sia fondamentale eh, insistere un po' su questa mancanza eh, di capacità di comunicare, che è purtroppo tipica più degli uomini che, che delle donne. Eh, mi rifacevo proprio al, al discorso della, della maestra, mi ha fatto sovvenire una, una riflessione, eh, il fatto che eh, gli ultimi, eh, ma, ma forse dico ultimi anni, i, i femminicidi più cruenti sono sempre dettati dal fatto che l'uomo non riesca ad accettare di essere lasciato dalla propria donna, non riesce ad accettare... Di, di, come dire che, che la storia è finita eh, e che, che lei se ne, se ne vuole andare e quindi in questa mancanza di accettazione non riesce ad argomentare non riesce a comunicare e usa la violenza e quindi questa è una cosa eh, che assolutamente va spiegata anche eh, alle, alle giovani generazioni cioè con la, con la violenza non si risolve nulla non c'è eh, niente, no, non si migliora nulla e ci si rovina solo la, la vita reciprocamente. Ma eh, Ed ecco perché secondo me la, la sensibilizzazione che voi fate con il vostro programma ma che si legge anche per la giornata nazionale della violenza contro le donne che sarà il 25 di novembre è importante anche coinvolgere gli uomini perché non deve essere una questione solo femminile non sono le donne che si devono raccontare a se stesse come fare per uscirne o perché sono, eh, sono sono sono in condizioni difficili oppure che vogliono promuovere se stesse l'importante è eh, in queste politiche di sensibilizzazione coinvolgere ampiamente anche anche gli uomini e poi ci tenevo a dire una, una cosa secondo me molto interessante eh, che è quella legata alla violenza psicologica come accennava la maestra che poi diventa spesso anche una violenza economica allora per me la mamma di tutte le, le violenze è la violenza e il gap salariale quindi il fatto che ancora oggi eh, in una percentuale elevatissima le donne che svolgono lo stesso lavoro e le stesse mansioni degli uomini vengono pagate il 18% in meno rispetto ad un uomo questa mancanza di eh, rispetto per il lavoro della donna significa eh, gap salariale significa che eh, dai una, non dai autonomia economica ad una, ad una persona e quindi eh, questa persona, se non ha autonomia eh, dal punto di vista economico, sarà purtroppo destinata a, a dover sopportare altre violenze. Ecco perché dico che tanto parte dalla violenza economica, perché io sono convinta che tante donne non accetterebbero quelle, quelle violenze fisiche e psicologiche che che devono accettare se avessero un'autonomia economica, se potessero dire ok, io adesso me ne vado, lascio questa casa perché ho la possibilità eh, con la mia piccola con il mio con il mio stipendio di mantenermi eh, e, di, e di essere autonomo economicamente e quindi di poter fare una vita lontano da chi mi maltratta, lontano da chi, da chi non mi lascia non mi lascia vivere serenamente. E abbiamo fatto un'indagine un sono, sono studi... importante. i tre aspetti sono l'aspetto psicologico della violenza sulla donna la prevecazione dell'uomo e l'aspetto economico tutto questo mix messo in, in, insieme è, esplosivo, è esplosivo accentuato dalla pandemia accentuato dall'aspetto psicologico della pandemia quindi sì. ha fatto una fotografia impressionante dati i numeri non si commentano, si leggono, impressionanti. E' una cosa, che, eh, un aspetto però del, del gap salariale, quindi di questa diversità, eh, va, va tenuto in considerazione anche eh, in una forma di educazione che va rivolta alle donne, alle ragazze questa volta, perché mi, mi, spiego, mi spiego meglio. Il gap salariale talvolta spesso è legato al fatto che il lavoro di cura oggi mh, per la società è un lavoro femminile. Cioè, chi si deve occupare dei bambini piccoli, chi si deve occupare degli anziani, chi si deve occupare eh, di, un, eh, di un papà o di una mamma eh, non più autosufficienti, chi si deve occupare di un eh, disabile in famiglia è sempre la mamma, è sempre la donna. Allora. Questo lavoro di cura uni, eh, unilaterale, cosa comporta? Che spesso e volentieri o la donna rinuncia al lavoro esterno oppure eh, se lo fa, lo deve fare part time. Il part time cosa comporta? Minore stipendio, minor, perché sono minori le ore di lavoro, certo, ma minore stipendio vuol dire minore eh, possibilità di carriera, quindi resti sempre al punto di partenza. E il terzo, non, non, non, potendo, non potendo fare carriera, poi alla fine arriverai anche ad avere una pensione molto più bassa di, di un uomo. ho faccio questo piccolo fatti... esempio, professoressa, un piccolissimo esempio che mi è capitato personalmente Maurizio più, più giovane. Due sorelle, la mamma. Elenco della settimana, lavare i piatti, Maurizio, mercoledì, venerdì. Rifarsi il letto tu. Passare lo straccio il sabato Maurizio anche. Quindi mia mamma già mi, mi dava questo ritmo di parità con le mie sorelle in quanto io ero maschio, più a, ero maschio quindi primogenito, già allora, cioè il primogenito, ma mia mamma ha detto eh, ragazzo non è così, impara e lavare i piatti e il mercoledì e il venerdì tocca a Maurizio quindi brava se lo, lo clonassimo questo piccolo aspetto che fa ridere abbiamo le lavastoviglie, abbiamo tutto però se lo rapportiamo ad essere una convivenza civile dal punto di vista proprio pratico, già questo potrebbe essere un... un... bravo Maurizio e brava annunzia che ha messo in atto questa grande strategia grande psicologa già la mamma perché è proprio da lì, dalla famiglia dove dobbiamo partire, lo diceva la professoressa esatto. è da lì, io vengo da una famiglia patriarcale, figlio maschio rilassato a letto, sorella femmina e vai a pulire, e fai preparare a mangiare, e sparecchia la tavola eccetera eccetera. Quando poi mi sono trovato a dover apparecchiare una tavola e cucinare un piatto di pasta per mia figlia, mi sono trovato un disabile, completamente incapace di gestire la mia vita. Dobbiamo partire proprio da qui, proprio dalla famiglia Torneremo dalla professoressa un attimo Vado dalla mia maestra, dal mio scianda, dal mio presidente E ti faccio una domanda un po' particolare, un po' intima maestra. Dimmi, dimmi Ma tu hai trovato difficoltà nel mondo delle arti marziali come donna? Adesso, il riconoscere il tuo ruolo, settimo d'anni, io sono quarto d'anni Perché devo salutarti? Sono maschio, sono più forte, perché sono qua, quarto d'anni Perché maestra? Hai trovato queste difficoltà? Guarda, io devo dire che sono stata veramente fortunata perché ho incontrato sulla mia strada Socke, quindi il nostro maestro, il quale ha una sensibilità, una parte femminile molto, come dire, esposta. Quindi lui com comprende e, e giudica le persone per le capacità e quello che possono dare. Quindi io all'interno di questa grande famiglia, mi sono trovata sempre a mio agio, sono stata spronata, ho lavorato tanto, tantissime ore, tantissime ore, per scelta ho lavorato anche di più degli altri, ma perché mi sono innamorata di questa attività e quindi ho cercato di dare il massimo, ma sono sempre diciamo, stata protetta. Quello che ho avuto mi è stato riconosciuto, cioè quindi tutto il lavoro che ho fatto mi è stato sempre riconosciuto senza nessun tipo di problema, quindi io posso dire di essere stata fortunata. È anche vero che ho avuto approcci esterni, quindi mi sono resa conto che all'esterno, quindi di questa famiglia, di questa nostra piccola comunità, sì, è più difficile, è difficile che la gente ti riconosca per le qualità che hai e preferisca magari un uomo, perché, boh, io anche questo non riesco a capirlo, l'ho già detto, non comprendo perché per me devi essere valutata per quello che sei, quindi sì, è vero, al di fuori non è così, ed è anche vero che io trovo, magari poi volevo parlare con la professoressa, che mi sembra che i giovani da questo lato stiano un attimino migliorando, non so lei cosa ne pensa, mi sembra che siano più equilibrati, o io ho trovato coppie un attimino, diciamo, differenti, però vedo che c'è più equilibrio nei giovani giovani. Lo sbaglio è così? Lei cosa vede, professoressa? No, allora, ved vedo anch'io e le dico anche per esperienza personale che il costume sociale sta cambiando. Come sempre sono, ehm, sono eh, come dire, modificazioni che richiedono molto tempo, la, la modifica... Eh, come dire del costume sociale è proprio un, un mutamento che è lento di per sé stesso però è sempre costante e devo dire che anche dal mio osservatorio io insegno all'università eh, sicuramente vi è un passo in avanti oggi i giovani, i giovani maschi e su questo bravissima la mamma di Maurizio ma richiamo l'attenzione al lavoro che le, le madri devono, devono fare dal punto di vista educativo, hanno un maschio e una femmina, vanno educati nello stesso modo, quindi i lavori di cura, se il, il lunedì a preparare il tavolo è la femmina, il martedì dovrà essere il maschio e viceversa, quindi dipende anche molto dall'educazione, dall eh, molto anche dipende dal, dal, dal, livello, dal contesto sociale, dal livello di studio, che, ehm, che, che fa parte delle, delle persone coinvolte Ecco, c'è nell'indice, nel, nell nel, nella relazione Istat eh, per esempio che fa l'identikit della, della vittima ehm, ci sono, eh, il titolo di studio medio o medio-basso è uno di quegli elementi che di solito caratterizza la, la, la vittima di violenza questo perché evidentemente la rende più vulnerabile anche per quel problema che dicevamo prima quindi probabilmente non economicamente indipendente, probabilmente senza grandi alternative quindi obbligata a, a, a, sopportare, a sopportare determinati soprusi determinati abusi e determinate violenze. Grazie professoressa eh... la fermo un attimo, tornerò da lei maestro so che il mio Maurizio Caro. La differenza tra uomo e donna come artista marziale. Tu, maestro, nella tua oltre 40 anni di esperienza. Raccontaci. Diceva Xian che ha un grado elevatissimo, settimo Dan, oltre alla qualifica Xian molto molto alta. Il mondo artista marziale proviene in gran parte dal Giappone e come sappiamo non esiste neanche l'articolo femminile in Giappone. Ecco che cerchiamo di tappare già le nostre falle. Il discorso poi esiste in un mondo complesso. Abbiamo il Winchung che è stato inventato da una donna, da una maestra donna, ma non è pubblicizzato. Quanti di noi artisti marziali sanno che un'arte marziale nasce da una donna? Pochissime persone, se cioè non gli addetti. Ma la tua palestra si fa a Winchung? Assolutamente sì. Porco, e nella da... nostra palestra la mia, della presidente e del coordinatore e di molti altri per nostra fortuna ci sono tantissime donne tantissime donne con il ruolo che gli aspetta cioè tanto impegno, tanti gradi poco impegno, pochi gradi posso farti una domanda? come no? no, la faccio lei Dimmi. Giusto, la faccio lei? la faccio lei, ho cambiato idea giusto ma l'insegnante di kickboxing è un uomo da te maestra? Non abbiamo sia uomo che donna però la donna è? è <ride> un uno spettacolo, la forza della Miriam è veramente coinvolgente. Bravissima, quindi un di cappello per quello che sta facendo. Un'altra maestra donna, delle arti marziali. Parliamo della, della maestra Cristina. Per quel che salutiamo riguarda, salutiamo la maestra Cristina. Quindi, stiamo dicendo dei nomi di donne. Quindi, salutiamo anche una guerriera che sta lottando adesso sì. eh, da un letto di ospedale molto vicina al jiu jitsu. Mi costa caro. Eh, trattenere il momento l'emozione ti siamo vicini Ingrid in questo momento vicinissimi sì, sì, sì. Forza, forza perché forza. non c'è solo il covid c'è anche un altro maledetto sì. male e lei sta lottando con questo le nostre energie, le nostre menti i nostri sentimenti più puri sono per te sì. scusate Bene. no assolutamente quindi tornando al discorso marziale vedo sia nella nostra società ma anche ne, ne, in quello che riguarda le palestre vedo che le donne stanno prendendo piede, hanno, hanno, veramente, hanno veramente la possibilità di, di ricavarsi questo spazio specialmente tra i giovani, quindi è la mentalità vecchia, antica che deve cambiare quindi, non, non quelli giovani, i giovani stanno imparando ad accettare il ruolo della donna ad apprezzarlo, e sono le persone più avanti con l'età che sono cresciuti in un, con, con questa idea che la donna comunque è un essere inferiore, che va benissimo che stia a casa a fare la calzetta, ma io non ho mai visto una donna stare lì solo a sferruzzare, perché una volta facevano quello, ma facevano veramente di ogni per portare avanti la famiglia, quindi la donna ha sempre lavorato, lavorato e lavorato. Torniamo, ti fermo Presidente, torniamo dalla professoressa. Professoressa, approfitto della sua presenza perché nel nostro piccolo facciamo queste piccole iniziative nella palestra che si trova a Brescia, in via Sondrio, si chiama Brescito Palestre. Penso di interpretare il pensiero della mia Presidente e del mio Soche. Quando faremo e ripartiremo, speriamo di ripartire, vuol dire che sia una cosa positiva. La inviteremo in palestra in un corso, quando partirà un corso di difesa personale femminile, per una lezione sua personale con noi, inviterà chi ritiene opportuno di donne che lei conosce, che vogliono avvicinarsi, approcciarsi così, ci conosciamo anche dal punto di vista pratico da questo punto. Cosa ne dici di questa piccola iniziativa che lancio così, qua in diretta? Verrò molto volentieri, assolutamente. Non, eh, non mi sono mai avvicinata alle arti marziali, a dirle la verità, eh, però eh, nel, nel mio piccolo cerco di, di mantenermi un pochino in forma con il, con il movimento. Io nella mia storia ho fatto due maratone, New York, Caspita, per... New York e Londra, portate a termine. Caspita! grande, Cicero. grandissima quindi, quindi è stato come dire verrò molto, molto volentieri e assolutamente cercherò di coinvolgere anche, anche persone anche amiche eh, che, che potrebbero che potrebbero venire con me Potre... magari porterò mia figlia perché è una sportiva bene ci fa piacere questa cosa qui è per un biglietto maestra per una collaborazione sì, futura, ma magari anche con la presidente delle pari opportunità. Cosa ne dici? Sarebbe così? meraviglioso, sicuramente. Sul territorio, noi mettiamo a disposizione questa piccola cosa che c'è, la facciamo da anni: questi piccoli corsi. Molti sono anche gratuiti per avvicinare le donne, vero, maestra? Eh, la maggior parte sono gratuiti, parliamoci chiaro. Quindi? Sono sempre gratuiti, in modo che sì, si deve avvicinare, si devono avvicinare più persone possibile, lo si fa per cercare di trasmettere qualcosa, io sono dell'idea che ognuno di noi nella, nella vita, in questa vita, deve portare qualcosa, quindi una piccola parte la, la deve fare, ognuno di noi deve impegnarsi in qualcosa, quindi... La maestra sta facciamo. dicendo una cosa importante, sta dicendo una cosa molto importante, lei l'ha gettata così, dobbiamo restituire quello che ci è stato dato, quello che ho imparato devo restituirlo, devo dare qualcosa a questa società, la do come imprenditore, nostro, voi siete imprenditori e fate beneficenza, ma la faccio anche con la mia passione, con la mia arte marziale, con quello che ho imparato, devo donare, devo dare agli altri, perché se non do il karma torna, l'energia mi torna, e non è una cosa bella quello che sto dicendo, giusto maestro? È giustissimo, è giustissimo, è il famoso cerchio della vita. Il cerchio della vita che torna sempre nel nostro tempio, il cerchio della, della, della vita viene fatto, torniamo alla Presidente, eccoci qua, io faccio, a lunedì faccio anche una trasmissione che si, di educazione finanziaria, e ritorno anche a quello che ha detto lei, un'educazione finanziaria anche per le donne per prendere consapevolezza delle loro potenzialità, quindi anche gli strumenti finanziari possono essere messi a disposizione, come educatore finanziario, apro e chiuso subito la parentesi perché non è questa la puntata, Metto a disposizione anche le nostre capacità, le nostre competenze, se ci siano dei corsi da fare alle donne per una maggiore consapevolezza finanziaria, che vuol dire anche libertà poi, futura, finanziaria e personale, la metto a disposizione perché bisogna dare, bisogna donare. Prendo esempio dai miei maestri perché mi danno sempre uno spunto, e mi danno una fiducia e quindi... Lancio sul tavolo anche questa piccola cosa. Bene! Importantissimo, importantissimo. E guardi che la prendo alla lettera e eh, sappia che io poi eh, sfrutto le occasioni che, che mi vengono date, soprattutto per, per le persone che ne hanno bisogno. Dicevamo no, prima che. Abbiamo educativo... un piccolo detto noi nelle arti marziali: il piccolo detto, io sono quello, quello che dico, io faccio, io sono ciò che faccio. Quindi, se dico una cosa, la faccio. L'aspetto educativo, come, come dicevamo prima, è, è fondamentale anche nei confronti delle ragazze che devono imparare a scegliere anche dei percorsi che le rendano economicamente indipendenti. Quindi è un fattore culturale, educativo, che non deve riguardare solo, solo i maschi, ma anche, ma anche le femmine. Quindi il lavoro di cura che va condiviso... Il, il lavoro eh, di, di scelta della, della professione corretta che possa dare anche spazi di eh, progressione di carriera e di, e di ottimi risultati e poi c'è da fare una battaglia che è appena iniziata ma che dovrà diventare una, una battaglia comune il fatto che il, il congedo parentale non sia esclusivamente eh, femminile ma che nel momento in cui arriva una vita in famiglia eh, che lo possa pudire anche il papà eh, è una cosa fondamentale che riesca ad, in, ad intraprendere una relazione col piccolo fin da neonato è fondamentale ed è eh, an ancora più importante il fatto che eh, se un'azienda, e mi riferisco al fatto che ho, ho capito che ci sono imprenditori nello studio, se un'azienda a parità di condizioni sapesse nel momento in cui deve assumere un giovane ventottenne, trentenne, indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna, avrà un, si farà una famiglia, il congedo parentale sarà obbligatorio sia per la mamma che per il papà, allora le. le eh, come dire, il, la, la scelta cadrà anche eh, in modo verrà fatta in modo diverso, probabilmente anche più ponderato. Perciò questa è una battaglia che adesso ci prendiamo nostra. Abbiamo qualche minuto proprio per chiudere, la ringraziamo innanzitutto. Grazie, Molto grazie, grazie professoressa. Grazie, è stato veramente costruttivo, costruttivo, costruttivo utile, grazie mille. Tutto quello, la lasciamo con una piccola frase. E gliela dedichiamo, la dedichiamo a lei, è una frase di grazie. Atti Marziali, di un maestro di Atti Marziali che dice che è una guerriera, non lasciarti ingannare perché ha una figura esile e si veste da donna. Questa è una dedica a tutte le donne, la dedica a lei, una una dedica alla mia signora, non lasciarti ingannare perché è esile e si veste da donna. È una guerriera, questo lo diamo a tutte le donne, il 1522 è là, mercoledì non è una sola giornata così, Commemorativa nel nostro piccolo maestro, un piccolo mattoncino come Bushido, l'abbiamo portato anche quest'anno. Grazie professoressa, è stato un piacere. Grazie. E ricordatevi, Buonasera. questa puntata andrà in replica giovedì e ci vediamo lunedì prossimo con il Tempio aperto, con la palestra aperta, con le arti marziali ancora vive. A presto! Ciao, ciao a tutti! Ciao ciao, tutti. Ciao.